Bene ragazzi, questo è il video di quest'oggi in questo nuovo video, in questo terzo episodio di video della quarantena Fortunatamente è passato un altro giorno Quest'oggi ho pensato a un video un po' diverso, ma simile a uno che ho già fatto sul mio canale Simile ai video che portavo sullo svapo, ma sarà diverso molti di voi sicuramente si ricorderanno il video dello svapo quello che mi ha tra virgolette eh, fatto crescere qui su youtube tra virgolette quello che mi ha reso virale dato che non uso più lo svapo e quindi non posso portarvi delle avventure traumatiche tra virgolette delle serie divertenti sullo svapo se non uso più la svapo, la serie elettronica però ho pensato perché non fare avventure imbarazzanti o avventure traumatiche o tipi di persone che fumano le canne Primetto col dire che questo video e soprattutto il mio canale non incita le persone a fumare o a drogarsi Non lo so cosa voi pensiate, voi genitori o voi persone grandi Io non incito le persone a fumare Anzi, ciò che faccio, il mio unico scopo, è quello di informare le persone Informare che questa cosa, questa semplicissima cosa, non è mortale, non è distruttiva, non ammazza le persone Non lo dico io, cioè, nel senso sì, lo dico io, ma non lo, so, non lo dico solamente io Lo dice la medicina e la scienza Purtroppo negli anni c'è stata una, una guerra contro questa che è in corso tuttora, la guerra contro la droga. Grazie diciamo soprattutto a questa piccola materia pianta per colpa di Asleiger, credo si pronunci così, per colpa sua insomma c'è questo grande pandemonio, non solo per colpa sua, per, diciamo l'era del proibizionismo, è questo qui il problema, uno dei problemi principali, però comunque Asleiger ci ha messo del suo per penalizzare questa cosa, per renderla illegale, dato che ha fatto uscire una marea di articoli, sabotaggio su cosa cose tutte cazzate perché lui era ostinato dal pensiero che questa qui fosse una cosa mortale, gli stavano sul cazzo i negri, principalmente gli stavano sul cazzo i negri, non dico neri perché a lui stavano sul cazzo i negri, anche se è la stessa cosa, perché questa cosa qui è stata portata dal popolo nero, dalla popolazione nera che la usava come uso e cultura, è un loro uso e cultura, e lui girava il cazzo e quindi gli stava sul cazzo sta cosa, gli stavano sul cazzo i negri e quindi ha detto vabbè dai fam famosi una guerra contro, che poi diciamo l'ha vinta ma con anni diciamo che si sta agevolando questa cosa Quest'oggi vi sono qui per parlarvi dei tipi di persone che fumano le canne Gli spinelli, i joint, i cosi Comunque voi vogliate chiamarlo Ha comunque tantissimi nomi Io credo che uno dei motivi principali per il quale questa pianta viene discriminata e insultata È per il semplice fatto che molte persone di questa comunità, tra virgolette di questa Anzi no, perché comunità? Di questa community La community di chi fuma le canne Ci sono molti personaggi, per lo più ragazzini E mi ci metto anche io in questa categoria Perché anche io sono stato ragazzino e non l'ho sfruttata come si deve questa pianta questa cosa mm, Molti di voi appunto l'hanno visto dai video dell'anno scorso Dai vlogmas dell'anno scorso Dove è stato un periodo un po' traballante della mia vita In cui non facevo uso solamente di queste cose Ok? Però comunque l'ho mai fatto vedere nei video E nei video ho sempre solo riportato questa cosa qui Non ho mai incitato nessun altro E altre persone a fare uso di sostanze L'altro giorno stavo facendo cioè, una camminata per il parco per andare a casa da, da Pocio E mentre camminavo per questo viale mi giro per questa quercia enorme che è uno dei punti di ritrovo di questo parco Io mi devo stare a sentire un gruppo di pischelli con la musica hardcore Musica hardcore che fa un casino che si sente dalla Cina, che stanno tutti quanti isolati, peggio di noi E io mi devo stare a sentire, fammi una camminata tranquilla con la musica BOM BOM BOM BOM. Cioè poi non te lamenta se le persone ti permettono a romper cazzo E ti iniziano a dire che sei intossico Che sei un coglione e che sei un ribelle Che sei in testa di cazzo Non te lamenta perché è vero Ed è anche uno dei motivi principali per il quale questa cosa viene discriminata Proprio perché ci stanno i personaggi che sono coglioni Che se fanno vedere queste cose E quindi le persone pensano Ah vedi è per quella cosa che quello lì è un coglione Però ci sono anche tantissimi altri personaggi Che fanno per lo più tranquilli Diciamo che ci sono i tossici che sono Quelli che passano eh, tutti quanti i giorni al parchetto o per strada a farsi le canne Nel vero senso della parola cioè, proprio tutti, tutti quanti i giorni Non sono d'accordo con questa cosa perché io fumo, sì, tutti i giorni, sì Ma so quando fumare, quando voglio fumare e mi regolo Non mi spacco di canne dalla mattina alla sera, non come prima L'ho fatto anche io, ma non come prima insomma io credo che questa cosa va usata, ma con un criterio ben preciso e con un pensiero dettagliato Con una mente libera, consapevole di ciò che voi state facendo Non perché dovete fumare, ma perché volete fumare, ok? Io non è che devo fumare, no, l'ho girata, me la sono accesa perché volevo fumare mi volevo, Avevo voglia di farmi una canna e me la sono fatta, non c'è nessun problema Ci sono anche quei personaggi ti incidono nel fumare tipo oh dai fatti un tiro dai qual è il problema Fatti un tiro non ci sono non c'è nessun problema fa un tiro e poi stira oppure si strozza o si sente male per il semplice fatto che ehm... ci sono quelli che ad esempio togli passi la canna e stirano perché non hanno mai fumato ed è giustamente cioè nella maggior parte dei casi e così, nel primo tiro te ti senti male. I personaggi che io preferisco in assoluto, raga, che preferisco cazzo in assoluto, sono i negroni. I negroni, i cazzo di nigga, i cazzo di giamaicani, i cazzo di africani che vengono lì, e di americani, negri che mi... No, io proprio I che smokka. E joy, bro. E quindi in Italia c'è una mentalità totalmente diversa Perché se voi andate in tutt'altri paesi del mondo Dove ad esempio è legale questa materia, questa pianta Non vi rompono il cazzo in nessun modo possibile Vi dovete sempre ricordare che questa qui è una cosa illegale da fare ok? Quindi in qualsiasi modo vi becchino in qualsiasi posto vi becchino Sarete sempre nel torto Anche se se dimostrate che è per uso personale Siete al di sotto del oh, 3 grammi Non ti possono dire niente Se dimostri che è per uso personale Ho una collezione di pipe, di bong Sono pipe di cartellini di filtri di cose La uso per me Quindi io mi sto facendo Secondo lo stato Del male tra virgolette da solo Anche se Certo Anche questo qui C'ha del male Perché comunque La combustione Cioè la combustione Comunque è tossica Potessi andare in giro Con un vaporizzatore Ci cioè, metto una cazzo Di cima dentro e ne si affuma in giro Che lo cazzo mi pare E sto scialla E non mi faccio Nessun male Di nessun tipo Però purtroppo Con l'Italia C'è sempre quel discorso C'è cioè, chi dice Di politica C'è cioè, chi dice di, di religione Di chiesa Secondo me ci stanno tanti cazzi che combaciano in tutto questo anche perché vi posso assicurare che ho visto anche settantenni andare dentro i coffee shop e fumare con i loro figli e mogli e persone già e cravatta fumare per strada tranquillamente dopo essere uscite dal lavoro dopo aver finito il lavoro persone di tutte quante le età ragazzi noi dobbiamo combattere, non c'è. Ovviamente ci sono tante cause per le quali combattere, come la discriminazione razziale, la discriminazione contro le donne, eh, l'inquinamento, cioè, ci sono tantissime cause per le quali vale combattere e bisogna combattere. E secondo me una per le quali, una tra le quali è questa qui. Perché discriminare e essere incazzati contro una pianta che cresce in natura, viene usata per scopi medici, viene usata nella antica medicina cinese, più di 2000 anni fa sono stati rinvenuti, cioè, reperti di 4.000 anni fa, dove veniva usata la marijuana, raga, come scopi medici, cioè più di 4.000 anni fa dagli egizi. Ci sono delle raffigurazioni di dei con una foglia di marijuana in testa, raga. Ci sono raffigurazioni di alieni che fumano l'erba. Una cosa bella del Canapa Mundi è stato il fatto di poter fumare e di poter vedere una grande vastità di persone che fumano e che possono fumare Il Canapa Mundi non è un festival dove ti puoi fumare l'erba illegale col THC Ma è una, è un, diciamo, è una fiera dove ti puoi fumare la canapa con sostanze contenenti il CBD e con una minima parte di THC Quando sono da Barcellona, ad esempio, raga, mi sono fumato la Sweetberry Banana, la Skittles, la Critical Mamma mia, raga. Che erbe. Volevo provare la gelato, la cubis. Però la gelato costava un pochetto. E non mandava a spendere chissà quanto, purtroppo. Però poi ho beccato un bel po' di pischelletti e mi ci sono divertito. Poi, ragazzi sto pure un botta alla palla oh, e non ce l'ho. Ti perdi, ti Molte persone mi dicono eh, Comunque secondo me Non dovresti tenere sempre la canna in bocca Durante i video Vero, vero Concordo pienamente con questa cosa Non devo farvi vedere questa minima cosa Perché comunque è pur sempre illegale Ma la mia è una forma di disobbedienza civile Anche i tedeschi Quando cioè, rifugiavano gli ebrei In casa propria Stavano commettendo una forma di disobbedienza civile Perché era comunque illegale Nascondere gli ebrei ok? E quindi commettevano un reato Anche chi eh, decide di voler suicidare sotto forma di eutanasia in Italia è considerato reato quindi anche fumare è considerato reato secondo me non deve essere considerato un reato tutto questo secondo me non deve essere considerato un reato quindi se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, seguimi su Instagram per rimanere sempre aggiornato, per avere anche degli spoiler o degli aggiornamenti su tutto ciò che mi riguarda. Per eventuali richieste commerciali, featuring o cazzate varie potete scrivere alle mail che c'è in descrizione. Se volete fare una piccola donazione è sempre ben accetta. Ci vediamo domani con un prossimo video. Mamma mia che fate. Oh mi è finito qualcosa, mi sto a fumare scottini. Sì ma io ho troppa sedere, sto pure la lappa e quel gatto sta sempre a dormire.